Ok ragazzi, non mi importa se non mi sentite adesso, in realtà sto facendo una live perché così resta registrata e mi, trova, mi torna molto più comodo tenerla e poi spostarla anche sugli altri canali la libertà, Cristian, ciao, tutto bene eh, di che cosa parliamo oggi? della libertà, Noi, io sono sempre una persona estremamente concreta voi lo sapete, tutti i miei contenuti gratuiti danno sempre dei e anche quelli gratuiti appunto, quindi sia i video che i reels stanno sempre, dicono sempre delle cose dritte al punto, non è roba non è fuffa, non lo faccio per verlo lo faccio perché tengo fortemente amo il mio lavoro sono fortemente Nonostante qualcuno lo possa vedere come un segno di malattia mentale, appassionato di diritto tributario e soprattutto nei relocation plan tengo molto ai miei clienti perché sono in gioco le loro vite, okay? perché dieci anni di responsabilità fiscale eseguite quando me ne vado, il fisco può tendenzialmente accettare per dieci anni, è una roba molto dedicata, non può essere improvvisata, non può essere gestita da idioti eccetera eccetera. Allora, oggi però noi parliamo di libertà, diceva Edoardo De Crescenzo. La libertà, la libertà, puro papà alla, la proa, Che cosa vuol dire? Che cosa voglio? Qual è il messaggio di questa live che registrerò? Dovete essere liberi nella vostra vita di fare quello che volete quando lo volete. Questo non vuol dire essere delle persone scorrette, non vuol, essere, non vuol, essere, non vuol dire non avere una propria deontologia, una propria ontologia. Significa che oggi, nel terzo millennio, sembra un po' come si cominciano i temi in classe oggi nel nostro se qualcuno di voi ha mai cominciato un tema scrivendo oggi nel terzo millennio probabilmente no perché siete tutti più giovani di me il punto è Dovete essere liberi di fare quello che volete sotto un profilo di business, sotto un profilo personale di libertà, parliamo di libertà fiscale, finanziaria e personale, oggi la digitalizzazione, la globalizzazione con tutti i stop che subisce a causa delle, prima delle pandemie e poi delle varie guerre, dei problemi super complessi di geopolitica, tra l'altro io vi consiglio vivamente di informarvi su questa materia la geopolitica, che muove i equilibri del, del pianeta Terra, ma nonostante questo è sempre possibile, lo sarà sempre di più, fare quello che faccio io, muoversi in libertà, eh, cercando di sfruttare al massimo le opportunità che ci sono lì fuori. Voi dite che opportunità ci sono in Brasile? Ce cioè, ne sono tante, sia di business a livello di connessioni, sia a livello chiaramente personale, sia a livello finanziario, perché qui per esempio per quanto riguarda gli investimenti, soprattutto nei terreni, c'è tanto da investire. Oggi lei è a 6 a 5, quasi a 6, quindi rispetto all'euro, quindi è sempre sempre. Io in questo momento mi trovo a Leblon, a Rio de Janeiro, adesso vedo che tanto la strada, sono in un locale Molto figo, un appartamento, nella... un appartamento nel grattacielo più alto di Leblon, letteralmente non ce n'è nessuno più alto, una vista spettacolare, lavoro comunque 12-14 ore al giorno, ancora una vista che però neanche il padre eterno, mi può offrire, probabilmente lui sì, una volta che me ne sono andato da forse da lì ancora più alto, con una voglia di lavorare nonostante siano trascorsi vent'anni da quando ho iniziato che è crescente, nonostante lo stress invece sia crescente, chiaramente ci sono più clienti, più cose da fare, però questa possibilità di muoverci non ce la deve togliere nessuno. Oggi per il semplice fatto di essere nati all'interno dell'Unione Europea, di essere cittadini dell'Unione Europea, un'Unione Europea che io sposo e supporto, abbiamo la libertà di muoverci se non altro all'interno dell'Unione semplicemente con la carta d'identità vai da per spalle perché purtroppo ci sono persone che qua non hanno il passaporto, fatevi il passaporto mi raccomando, appena avete compiuto la maggior età, correte a farvi il passaporto che vi serve sempre e comunque, se no non potete muovervi dall'Unione Europea, quindi abbiamo, siamo garantiti, siamo protetti dal trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che è il trattato che regola eh, gli accordi eh, non solo fiscali, diciamo civilistici, politici e fiscali tra i 27 stati appartenenti all'Unione Europea, che sancisce 4.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 libertà fondamentale, tra cui quella di libera circolazione delle merci e delle persone, quindi già tu nasci, hai questa libertà, puoi andare dove vuoi e soprattutto puoi investire dove vuoi, quindi l'idea è quella di essere in grado di crearsi degli asset sparsi per il mondo grande Giuseppe eh, che ci possono tornare utili e che servono sia in termini di diversificazione del rischio finanziario, sia in termini di diversificazione del rischio fiscale perché io ho più conti correnti, più società no? e anche del rischio personale sono più passaporti, la prossima volta io sono rimasto bloccato, Civin City, dal Covid, ho dovuto tornare in Italia perché avevo soltanto un passaporto so, eh, sono corso ai ripari nel frattempo okay? quindi gli errori li commettiamo tutti, anche io, ma la libertà deve essere il vostro motore fondamentale, quello che vi fa muovere o sempre in ottica di flessibilità e di libertà massima, perché nessuno vi deve mettere le ruote tra i bastoni, questo non vuol dire, attenzione, operare in opacità, la libertà va comunque manifestata, cioè io quello che faccio, poi faccio le mie dichiarazioni, faccio i bilanci delle mie società, le varie amministrazioni finanziarie sanno esattamente quello che faccio, perché non ci dimentichiamo che oggi viviamo in un'epoca di totale disclosure, l'informazione, di incrocio dei dati, quindi è giusto rispettare le leggi anche per evitare le sanzioni e evitare di farsi male. Quindi le due cose, libertà e trasparenza, si sposano tra di loro e questi sono tutti temi che io tratterò all'interno della masterclass. Ve lo ricordo: la masterclass eh, sarà live proprio da qui, è uno dei motivi per cui sono qui il 28 di maggio. Ciao Nico, piacere di conoscerti e parleremo proprio di questo durante, e sarà questo il tema principale della massa e classica. chiaramente sempre entrando nel concreto perché libertà, libertà, libertà a cazzo non vuol dire niente ma entrando nel concreto quindi le leggi applicate alla libertà vi permetteranno di massimizzarle tutte e per tre, quella personale devi essere libero di andare dove vuoi quanto vuoi per tutto il tempo che vuoi senza implicazione fiscale libertà finanziaria devi essere libero di attingere a quanti più conti correnti a quanti più investimenti possibili chiaramente facendo attenzione anche ai riflessi fiscali e devi avere eh, la massima libertà fiscale che vuol dire la tua struttura personale e aziendale deve essere ottimizzata, deve buttare soldi in tasse quando mi dicono tu non paghi tasse io vi ricordo sempre che su ogni singolo acquisto che io faccio, che tu fai vita naturale durante, ci paghi l'IVA, dove sei sei tu ci paghi l'IVA, non ci sono cazzi, quindi che vuol dire che se sei in Europa mediamente, un quarto, un quinto del prezzo di acquisto va allo Stato, in parte a quello nazionale e in parte a quello comunitario, perché l'IVA è un'imposta comunità che viene utilizzata anche, raccolte, anche all alla raccolta anche a livello diciamo più alto di quello nazionale quindi queste sono tasse che non ti tornano indietro da consumatore diverso da imprenditore perché voi sapete che va, invece c'è la rivalsa cioè se sui, sui acquisti aziendali vado a un IVA credito sulle vendite a un IVA debito che si compensa ok facciamo sempre eh, queste domande all'intrasatta 300 ETH da dichiarare che cosa vuoi fare devi passare in consulenza perché su una live che viene registrata sul canale YouTube io non posso darti una risposta, questo penso che lo capisci da solo. Quindi, e concludo perché questa era veramente l'intenzione di registrare semplicemente un piccolo video per il mio canale, eh, la libertà sarà il tema principale della massa e class libertà chiaramente però concretezza, ok? quindi mettiamo una veste giuridica a la libertà e andiamoci a prendere tutto quello che c'è là fuori perché siamo assolutamente nelle condizioni fisiche e eh, economiche, soprattutto diciamo in quest'era eh, storica, di poterlo fare. Io vi ringrazio per l'ascolto, noi ci vediamo tra un paio di giorni sempre in live. Ciao ragazzi!